Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la mia recensione di un prodotto che farà contenti tantissimi di voi. Sì perché è un prodotto che è multiuso, lui nasce per uno specifico lavoro ma secondo me è molto di più di quello per cui viene eh, venduto. È davvero un prodotto dai mille utilizzi e il prodotto di cui vi sto parlando è, è lui clean my bricks come vedete è un prodotto nato con la specifica eh, per i nostri amatissimi mattoncini quindi i lego e non solo ovviamente qualsiasi tipo di mattoncino ma eh, secondo me è un prodotto che va ben oltre a questa possibilità di utilizzo che comunque è già tanta tanta roba perché come sapete eh, pulire i lego una volta costruiti soprattutto costruzioni importanti che abbiamo ovviamente eh, come nel mio caso qua vedete RD. 2D2 in questa posizione o il drago eh, di Daenerys del trono di spade o come vediamo qua la DeLorean di ritorno al futuro sono prodotti che una volta esposti sono bellissimi ma che come tutte le cose esposte si vanno ad impolverare e pulire i Lego determinate costruzioni fatte con i Lego non è semplicissimo uno perché rischiamo ovviamente di andare a staccare i pezzi eh, che compongono appunto la nostra costruzione e poi comunque rimane una cosa eh, non pratica con questo prodotto secondo me eh, se non abbiamo appunto queste costruzioni dentro a delle teche protettive ma è difficile avere tutti i nostri lego dentro delle teche protettive eh, con questo accessorio riusciamo sicuramente a migliorare la nostra situazione per quanto riguarda la pulizia ed è un prodotto che adesso vedremo da vicino poi lo proviamo anche perché ci tenga appunto a farvi vedere come funziona perché secondo me lui poi diventa adatto anche a qualsiasi tipo di accessorio come un figure eh, come magari dei modellini che vengono costruiti appunto assemblandoli con la cola quindi roba delicata che dobbiamo comunque tenere pulita quindi adesso guardiamo velocemente cosa c'è nella confezione e poi lo testiamo insieme allora nella confezione troviamo subito il nostro aspiratore che guarderemo tra poco poi troviamo un accessorio di pulizia per determinati pezzi poi abbiamo un altro accessorio sempre per pulire poi abbiamo il cavo di ricarica che è utilizzabile con qualsiasi alimentatore usb o attaccandolo ad un pc poi abbiamo una prolunga sempre da collegare al nostro aspirapolvere poi abbiamo un piccolo manuale di istruzioni veramente veramente semplice anche perché c'è veramente poco da sapere eh, per capire come utilizzare questo dispositivo la confezione vedete è veramente molto minimal anche nel tipo di cartone utilizzato ma questo ovviamente non è importante allora eh, l'accessorio ragazzi è questo è una sorta di trapano se lo guardiamo da vicino per quanto riguarda la sua ergonomia ed è comodissimo perché è comodissimo perché pesa eh, circa 400 grammi compreso di batteria quindi veramente comodo ha un unico tasto che è questo che serve per accenderlo e ovviamente per spegnerlo quindi una volta cliccato lui continuerà a funzionare qua all'interno abbiamo il filtro dove ovviamente si andrà a fermare sia la polvere che i pezzi di lego se li dovessimo andare ad aspirare perché è vero che possiamo utilizzare qualsiasi aspirapolvere per aspirare le nostre amatissime costruzioni però un aspirapolvere che utilizziamo eh, in casa normalmente uno avrà il filtro pieno di sporco, pieno di quei capelli, pieno di polvere, pieno di qualsiasi cosa che utilizziamo in casa e poi è troppo troppo magari performante per quanto riguarda l'aspirazione quindi andrà a staccarci i pezzi e quando i pezzi poi finiscono in qualcosa di diciamo non bellissimo dove metterci le mani per andare a ritrovarli non è sicuramente una cosa piacevole mentre questo se rimane un prodotto dedicato ai nostri soprammobili per quanto riguarda lego action figure modellini cioè tutte queste cose che comunque al massimo hanno quel filo di polvere che comunque non andrà a creare chissà eh, che schifezza all'interno del nostro filtro se dovesse venire aspirato qualche pezzetto in un attimo andremo a togliere e come facciamo a toglierlo basta girare in questa maniera andiamo a togliere la parte frontale in questa maniera togliamo il filtro che possiamo anche lavare sotto l'acqua una volta sporco poi farlo asciugare ovviamente prima di utilizzarlo e poi facendo così andremo a rovesciare i pezzi aspirati accidentalmente ma tra poco vi faccio anche vedere come all'interno abbiamo anche eh, se vedete una piccola gomma che permette ovviamente quando aspira di aprirsi ma poi quando non sta aspirando va a chiudere eh, a quello che è il buco eh, di aspirazione per non far cadere fuori ovviamente lo sporco quindi tutto questo è davvero molto pratico e molto semplice quindi è questo che rende questo prodotto davvero fantastico se utilizzato ovviamente eh, per le cose per cui vi ho detto poco fa quindi questo è quello che è lui il client my bricks ma adesso proviamolo con qualche accessorio sulle mie costruzioni allora innanzitutto va messo questo beccuccio che va inserito nella parte frontale che possiamo utilizzare sia così ma se gli montiamo qua frontalmente ad innesto questo accessorio possiamo andare a muovere la polvere e la polvere può venire tranquillamente aspirata lo so che tanti di voi staranno pensando Vabbè, ma io uso la bomboletta d'aria uso queste cose sì però l'aria muove la polvere la sposta la fa andare in giro eh, la toglie da quel punto in cui non stiamo soffiando ma non è aspirata quindi la andiamo solo a spostare ma guardiamo invece adesso come funziona con lui quindi prendo il mio RRD2 e anche bello impolveratino eh, perché comunque non l'ho ancora provato su di lui appunto per avere un prodotto impolverato l'ho provato su altre cose eh, perché ci tenevo appunto a farvi vedere il risultato quindi supponiamo di aspirare questo prodotto perché comunque rimane una costruzione delicata da aspirare perché ha tante parti magari un pochino delicate quindi in questa maniera cioè guardate che spettacolo eh! guardate il blu come cambia, dove sto passando il clean my brick, è fantastico, supponiamo di aspirare che queste parti laterali, vedete che sono molto delicate, ma non c'è nessunissimo problema, poi è talmente leggero che lo possiamo tenere impugnato come vogliamo, è strepitoso ragazzi, strepitoso, anche all'interno di queste feritoie andiamo dentro con la nostra spazzolina e riusciamo a pulire tutto in maniera davvero davvero semplice e ci vuole davvero poco anche perché se lo teniamo costantemente aspirato capite che è davvero super comodo adesso vado a spostare lui e ne prendiamo un altro per comunque fare un altro esempio Ecco qua, ho preso il drago di Deneri Stargaren del trono di spade della Mega Block e anche questo è un, diciamo, una costruzione molto delicata e particolare da pulire per come è costruita perché comunque vedete che è molto complessa però con lui è tanta tanta roba poter aspirare ogni parte in sicurezza è davvero fantastico, cioè guardate anche qua sopra dove c'è la cresta possiamo farlo senza rischiare di danneggiare quello che è la nostra costruzione, è strepitoso, eh! Strepitosa! anche la coda, comunque andiamo a muovere tutta la polvere con la spazzolina e il risultato per me è fantastico, è un accessorio che sicuramente tanti di voi stavano aspettando, magari tanti di voi già lo conoscevano, io no e ne sono entusiasta. Adesso metto via il drago di Daenerys e proviamo con qualcos'altro ecco qua un mazinga eh, di quelli che si costruiscono a pezzi in questo caso non ha bisogno di colla ma è, sono pezzi davvero delicati molto piccoli che eh, se li aspiriamo con un aspiratore normale sicuramente li andiamo a staccare e ciao ciao bambina eh, mentre con lui ragazzi guardate che spettacolo possiamo tranquillamente aspirare in sicurezza e se proprio dovessimo andare ad aspirargli qualche pezzo ovviamente non sarà nessunissimo problema andare a recuperarlo anche la parte qua sopra della testa dove c'è la navicella guardate che roba entriamo con la spazzolina ed è tanta tanta roba quindi capite che l'utilizzo è davvero eh, ampio soprattutto anche per l'utilizzo sui diorami perché sapete che ci sono questi diorami che ricreano magari situazioni di film o cose del genere dove è tutto super dettagliato però se non vengono chiusi in una teca eh, si impolverano e pulire tutti quei dettagli con un aspirapolvere normale o sono fiandoli con l'aria rischiamo anche di staccare i pezzi che magari sono stati attaccati appunto in quel diorama mentre con questo accessorio secondo me eh, diventa utilissimo anche in quella situazione eh, poi un'altra possibilità che abbiamo ovviamente se parlando sempre di lego è utilizzare l'accessorio che ci viene dato sempre in dotazione che è questo che è un accessorio che viene utilizzato soprattutto eh, per pulire quello che sono eh, le strade della lego io eh, attualmente ho solo questo piccolo pezzo che ha questo pezzettino di strada ma per farvi capire il concetto è abbastanza cioè in un attimo puliamo le strade ovviamente calcolate che questa parte liscia di solito nelle strade della lego è molto molto ampia quindi in un attimo potremmo tranquillamente andare ad aspirare vedete che comunque a forza e eh, non è che non aspiri niente perché guardate come tiene su il piano eh, della lego e come vi dicevo prima supponiamo di pulire qualcosa con questo accessorio e per farvi vedere cosa succede se aspiriamo qualche pezzo mentre stiamo appunto pulendo le nostre costruzioni vado a mettere qua un po' di pezzettini piccoli che sono quelli che ovviamente potrebbero andare a staccarsi quando aspiriamo una nostra costruzione quindi supponiamo di andare ad aspirarli oh mamma sto aspirando la mia bellissima costruzione mi si sono staccati i pezzi nessun problema vado ad aprire tolgo il filtro ed ecco qua i nostri pezzi, comunque qua dentro non troverete palate di schifo perché comunque non è quello che utilizziamo per pulire i pavimenti o altre parti della nostra abitazione è un accessorio super pratico appunto anche da questo punto di vista ma adesso parliamo di prezzo è un prodotto che costa intorno ai 45 euro vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarlo direttamente eh, dall'azienda che eh, lo vende con il mio coupon sconto che trovate sempre qua sotto in descrizione eh, avrete uno sconto del 10% sull'acquisto eh, questa è la versione base quello diciamo semplice poi c'è una versione più accessoriata dove abbiamo dentro anche dei filtri di ricambio dove c'è dentro altri tipi di spazzoline incluse perché se no poi separatamente è possibile comprare degli altri filtri è possibile acquistare anche gli accessori di pulizia sempre appunto in aggiunta a quelli dati in dotazione quindi c'è varie possibilità se comprare la versione semplice come questa e gli accessori a parte o comprare la versione più costosa con già all'interno degli accessori uno poi valuta cosa ne deve fare e cosa pensa sia giusto per il suo utilizzo quindi link in descrizione con anche coupon sconto dedicato del 10% quindi ragazzi eh, spero di essere stato chiaro spero di essere riuscito a spiegarvi cos'è eh, questo prodotto che è pratico perché ragazzi è leggerissimo 400 grammi quindi è super super comodo e so che tanti di voi non aspettavano altro che un prodotto di questo tipo eh, e soprattutto tanti di voi staranno dicendo cavoli però potrei prenderlo per pulire cose, è un prodotto che diventa davvero comodo in tante tante situazioni, che la tastiera del computer, cioè non è per forza solo l'ego, è che lui sicuramente eh, l'idea viene per il Lego. Però, una volta che uno l'ha acquistato, lo può utilizzare ovviamente per tante altre piccole cose. Come vi ho fatto vedere, come costruzioni di questo tipo, o di magari modellini di macchine di aerei, diventa davvero molto molto vasta la possibilità di utilizzo di questo prodotto. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova la mia recensione del Clean My Bricks è un prodotto che sicuramente tutti aspettavamo se vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler anche di lui eh, i spoiler sono arrivati sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove porto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale eh, anche di lui ovviamente posterò il coupon sconto che poi trovate anche qua sotto in descrizione ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale